Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è il glitch di soldi che vi ho portato ieri però ho tentato di semplificarlo in maniera ulteriore in maniera tale eh, che vi risulti più semplice farlo allora per fare questo glitch avete bisogno di un centro operativo mobile eh, di un'auto che andrete a usare per fare il glitch e della base operativa piena ovviamente e anche del veicolo che eh, volete duplicare quindi vi dirigete all'entrata della base operativa, fate comparire base operativa piena, premete il tasto PS e tornate in game. A questo punto vi mettete lateralmente dalla base operativa e qui ragazzi eh, dove ho tagliato parecchi passaggi. E lanciate una molotov, molotov all'estremità della base operativa, più o meno qui, in maniera tale che quando vi avvicinate prenderete fuoco e comparirà la scritta base operativa piena quando sentirete che eh, comunque avrete preso fuoco, che le ruote avranno preso fuoco eh, schiacciate X, accettate il messaggio di base operativa piena e vi suicitate tramite il tasto touchpad a questo punto richiedete il vostro veicolo personale quindi riceverete nuovamente la LCRH8 richiedete il vostro veicolo personale e vi avviate nuovamente ma questa volta verso il centro operativo ragazzi quindi qui ho, ho veramente tagliato parecchi passaggi ma veramente tanti quindi ho cercato di renderlo più semplice possibile quando siete qui eh, prima di andare al centro operativo mobile selezionate un'attività recente di un vostro amico e ve la tenete pronta allora, Per gli utenti di Xbox che eh, vogliono fare questo glitch mm. possono farlo ugualmente però devono avere eh, la priorità di mira diversa eh, quindi magari si mettono in mira manuale e fanno il glitch A questo punto ragazzi vi dirigete verso il centro operativo mobile doppio tasto PS schiacciate X su Avvia GTA Online e su questo messaggio eh, non accettate in pratica schiacciate cerchio Dopodiché scendete dall'auto, lanciate una bomba verso la base operativa, una o due bombe, e vi dirigete verso la base operativa fino a far comparire base operativa piena. Quando siete sicuri di aver preso fuoco, pigiate ok e come avete visto l'auto scompare da sola, ragazzi, senza nessun problema. Prendete l'RPG e vi suicidate. L'RPG, una bomba, quello che cazzo volete voi? dopodiché potrete tranquillamente chiamare il veicolo che potete duplicare o meglio che volete duplicare in questo caso io ho l'attesa del meccanico però va bene piccolo taglio e una volta che ci sarà consegnata l'auto l'unica cosa che dovremo fare è come il passaggio come sempre diciamo è quello di incastrare l'auto in un punto dove ci teletrasporta in maniera tale da poterla rimandare in deposito a questo punto incastriamo l'auto, io la incastro qui sotto il centro operativo mobile e quando eh, mi sarò assicurato che mi teletrasporta nell'auto eh, vado a schiacciare il tasto touchpad eh, devo essere presidente faccio rimanda veicolo in deposito e ovviamente devo premere X e triangolo insieme, X per salire in auto, cioè triangolo per salire in auto ragazzi, e X per rimandare il veicolo in deposito. Se il menu interazione sparirà, vuol dire che il glitch sarà andato bene e potrete tranquillamente mettere l'auto nella base operativa, ragazzi. Io questo glitch ho tentato di semplificarlo ulteriormente perché sapete tutti che copiare un video è facile, però migliorarlo. Non è altrettanto facile Io ho tentato di migliorarlo per voi ragazzi Quindi spero che apprezziate il gesto Detto questo, un saluto a tutti e al prossimo video Ciao a tutti